Ma la coda? Eh sì maestro eh, Ho bisogno di informazioni particolari da te questa volta Ma, ma mi dica maestro Allora ho bisogno di sapere quant'è l'afflusso e come procede l'afflusso di anime fresche mm, Beh a dire il vero maestro non è proprio ottimale Come? Eh. Sì diciamo che no muoiono muoiono, ma, eh, ma non quanto avremmo pensato. E perché? Hai indagato? Eh, diciamo che, che la cosa coincide con un fatto, eh, cercano di non andare più negli ospedali. In che senso? No, Nel, nel senso che sono spaventati, che, che hanno la sensazione che se entrano negli ospedali poi rischiano di non uscire più. Ah. Perché tace? Beh, perché... questa non me l'aspettavo. Sembra quasi che stiano, in qualche modo, intuendo la trappola. La trappola, maestro? Ma certo, Malacoda! Gli ospedali sono la mia creazione migliore di inganno per la specie umana. Ma mi racconti, maestro? Mi, mi, mi, mi racconti? Vedi, Malacoda, gli ospedali eh, li ho favoriti io. Io ho permesso che loro nascessero. Ma, ma, ma come questi sono i luoghi dove chiunque può essere curato? Ma certo, esatto. È così io gli ho fatto credere. E così era e in parte è. Ma a quale prezzo? Rifletti, Malacoda. Qual è il prezzo che loro hanno dovuto pagare? Eh. Uh, mm, mm, mm. No, non, non lo so, ma ovviamente Malaguda è che non hanno più potuto scegliere non hanno più potuto scegliere come e da chi essere curati capisci? spinti dalla necessità di doversi curare entrano in questi istituti e hanno dovuto accettare che fossimo noi una volta che loro stavano dentro a decidere come fossero curati e ovviamente noi <ride> abbiamo portato avanti un'idea di cura priva di anima mi hai sentito bene? un'idea di cura priva di anima grazie alla medicina materialista alimentata da noi ovviamente abbiamo trasformato gli esseri umani in macchine che potevano o non potevano essere aggiustate <ride> macchine prive di anima ma, ma maestro, sì, ma, ma, ma in effetti le persone guariscono anche in ospedale. Ma certo, certo, ovviamente, perché gli umani sono anche materia. E molto si può fare agendo anche solo sulla materia. Ma il nostro capolavoro è stato fargli dimenticare che c'è un'anima e che essa precede e penetra tutto il corpo. Cioè, lei sta dicendo che, che, che si può guarire anche attraverso la materia del corpo, ma che comunque è l'anima che, che comanda. E, e, e se lei, l'anima, non vuole guarire, anche il corpo non guarirà. Esatto. E pensa perciò tutti questi poveri ignoranti come hanno accettato sempre di più di essere trattati come macchine <ride> hanno accettato di essere stati allontanati sempre di più, sempre di più dai loro cari di essere stati messi fuori perché la loro presenza, eh, per carità disturbava il medico meccanico dall'aggiustarli mentre, eh, mentre, mentre invece l'anima avrebbe avuto bisogno proprio proprio in quel momento avrebbe avuto bisogno del sostegno delle persone amate proprio quando il corpo era più in difficoltà esatto ma e invece loro accettavano di farsi tenere fuori di farsi allontanare capisci pensa assurdità, neonati, allontanati dalla madre, sì va bene, un abbraccetto di conforto, una concessione, una concessione malacuda, ma poi allontanati dalla madre, pensa esseri umani lasciati soli nelle sale operatorie, proprio in quel momento che avrebbero avuto bisogno di qualcuno che gli tenesse la mano per sostenere quest'anima e sostenere la guarigione, no, in quel momento solo. E poi adesso Calcabrina mi dice che non li fanno nemmeno più venire in visita. <ride> È perfetto questo! Un sacco di corpi, e anime, abbandonati, lasciati soli, come, come macchine, come macchine in una rimessa. Come se davvero questa solitudine non li aiutasse a morire. <ride> fanno a non capire quanto è importante l'anima, quanto è importante l'anima. Eh? coda. Ah, eh, sì, appunto, come fanno. E eh, infatti questo è il mio più grande capolavoro materialistico, capisci? Se loro avessero compreso l'importanza dell'anima insieme alle loro conoscenze scientifiche insieme avrebbero davvero potuto aiutare la guarigione e soprattutto attraverso la guarigione sostenere l'evoluzione di tutti i loro simili, invece in questo modo loro hanno inconsapevolmente peggiorato la loro vita e aumentato le loro morti. <ride> beh, beh, beh, però adesso loro eh, cercano di tenersi lontani dagli ospedali, no? Ah eh, sì, beh, sì, in effetti questo è esattamente questo è il problema. Probabilmente abbiamo. un po' esagerato. Però, però pensa invece, pensa, a. Quante anime abbiamo ipotecato per noi in questo tipo di situazione? Tutte quelle anime di chiunque in un ospedale, in un'istituzione abbia allontanato un parente da un suo caro malato. Tutte le anime di chiunque abbia impedito una vicinanza umana, eh, perché non era funzionale. Ecco, quelli, quelli, quelli sono già nostri, capisci? Appena la loro vita finirà, noi li aspettiamo qui! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, siete finiti! Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Come avete potuto, come potete, dopo i messaggi che, che lei vi ha mandato, compassione, compassione, compassione. Non potete permettere che, che nessuno sia lasciato solo nel momento del bisogno. Non permettete che nessuno sia lasciato solo nel momento del bisogno. È l'anima che cura il corpo, l'anima. Non permettete che nessuno sia abbandonato, non lo permettete!